Abbiamo aperto l'intervista anno hanno ah, fatto questo e poi questo e poi questo e poi questo. Eh, però in realtà non è stato tutto lo e fiori. Ah, e certo. eh, anche quando ha iniziato a lavorare con la piatta e poi tutta la crescita ci sono stati i, i fallimenti, le cadute. La Dubai si è licenziato dopo sei mesi perché se a questo punto ha fatto una cavolata, cioè, tra virgolette, hai valutato male Certo, Il tipo di lavoro Ma sembrava bello, poi mi dice no, ok, ho sbagliato. Quello che ho imparato è imparare a usare il muscolo delle decisioni. Spesso e volentieri l'errore che facevo tantissimo era non prendere decisioni. Il lavoro non c'era assolutamente nessun problema: l'azienda era una delle migliori aziende a Dubai. La posizione che avevo scelto avendo fatto lo step down mm -hmm. beh, ero accorto che era troppo basso il livello di, di, di lavoro che facevo, quindi non era per me mm -hmm. challenging, non c'era sfida Quello è stato l'errore. Però mi ho messo sei mesi per prendere la decisione di tagliare e move on, no? E andare avanti. Magari la stessa cosa che fosse successa cinque anni fa, dieci anni fa, eh, ci l'ho messo molto di più. Magari stai ancora lavorando per quella azienda lì. E penso che questo sia fondamentale con quanto uno è capace a a prendere decisioni. Tony Robbins dice che uno ha quello che tollera. Cosa interessante, ho di Tony Robbins così, ti hai fatto il corso con Tony Robbins, però io ci tengo a fare una piccola, una piccola, precis una piccola precisazione. Quando ho scoperto Tony Robbins, io mi ricordo ancora che era incredibilmente galvanizzato, no? E, e mi ricordo che una volta mi dissi, ma oh, guarda Tony Robbins mi ha aiutato tantissimo, ha dato un boost nella mia carriera, nella mia vita, eccetera. E io ti risposi, ma sì, tu area manager, sei diventato PRIMA di farti il corso di Anthony Robbins tutto questo per dire sai ti sei guadagnato tutta una serie di cose eh, prima no? per ricordare che poi il più è già nelle nostre mani no? Mm -hmm. però però è anche vero che un concetto fondamentale è quello di avere la mente aperta Fabio, prima di andare a Londra, non, non leggeva quasi, quasi niente, aveva, posso raccontare questo piccolo amico, eh, non certo. sai che cosa sto per raccontare? In realtà lui aveva solo un libro in camera sua. Sì, è che ragazza adesso ti vuoi uccidere, <ride> okay. sì, anche una, una tecnica di seduzione era Le Fleur du mal di Baudelaire in francese, Fabio non parla una parola di francese. Lui cosa faceva? Quando invitava una, una ragazza, lo metteva sul letto, <ride> così la ragazza entrava. Accidenti, ma ti leggi solo domani? Sì, intanto lo sfoglio così. E quello è poi qua c'è l'obiettivo, no? arrivare all'obiettivo sentendosi <ride> un intellettuale francese. Mente aperta, Fabio leggeva nulla praticamente e invece ha iniziato a leggere un tipo un di lettore di libri, okay. soprattutto su su cosa, su quello che poi erano i tuoi obiettivi, no? la crescita personale, la crescita professionale, sì, sì. eccetera e questo infatti non è un <coughs> argomento di cui ne vado parecchio fiero perché avendo fatto una, un percorso accademico di livello ho, ehm, ho delle carenze in alcuni, in alcuni discorsi, in alcune cose che ha quello che ho eh, imparato, leaders are leaders, cioè le persone che... leader, are che, leaders, leaders eh. esatto ed è verissimo secondo me un libro costa quanto costa adesso 10 euro però il libro che lo ispira e gli permette di prendere delle, delle idee o delle cose che gli cambiano effettivamente la vita è fondamentale purtroppo il tempo è la cosa che tutti abbiamo come, come, come problema eh, quindi quello che faccio utilizzo diversi sistemi eh, a Dubai ho la fortuna, ho la fortuna di, di viaggiare molto con la macchina utilizzare gli audiolibri quindi quello che faccio è, è molto semplice vado a sentirmi un audiolibro mentre viaggio al momento che torno a casa vado a riprendere le pagine che ho letto sul, di audio quindi vado fisicamente a vederle, a rileggerle ovviamente in maniera molto veloce questo almeno me aiuta molto la memoria del libro